Sicuramente di seguire eh, le sue aspirazioni, le sue passioni, di studiare perché ritengo che studiare sia importante per poter accedere um, certi, a certi settori o comunque avanzare diciamo così, eh, nel mondo del lavoro, e di non, ovviamente di non lasciarsi demoralizzare perché comunque i momenti difficili si presentano sempre per tutti. E, mh, di, di, di essere forte, insomma, di, di andare avanti con i suoi obiettivi.